Di festività pasquale saranno aperti i musei eh, e le aree archeologiche di Salerno e ad Avellino. Eh, la Sovrintendenza aprirà eh, il giorno di Pasquetta al eh, complesso di San Pietro a Corte dalle 9.30 alle 18.30. Eh, sarà aperto anche il museo virtuale della Scuola Medica Salernitana in Via Mercanti eh, dalle 9.30. 9.30 alle 13.00. In provincia invece avremo l'apertura sia a Pasqua che a Pasquetta del Parco Archeologico di Veglia, che aprirà dalle 9.00 fino a un'ora prima del tramonto. In Costiera Amalfitana invece alla Villa Romano di Minori avremo l'apertura sia a Pasqua che a Pasquetta. Eh, eh, apertura anche in provincia di Avellino al Parco archeologico di Mirabella che sarà aperta a Pasqua e a Pasquetta.